Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati ai nostri appuntamenti su tecnologia e società. E, oltre che approfondire, come spesso facciamo, le implicazioni di alcune nuove tecnologie eh, sulla nostra vita quotidiana, eh, è anche giusto dedicare del tempo anche a conoscere alcuni strumenti eh, utili per interpretare un mondo che è in profondo e continuo e sempre più rapido cambiamento. Eh, oggi avremo il privilegio di farlo insieme alla professoressa Francesca Fernando, eh, che è docente di filosofia presso la facoltà di liberal studies alla New York University. Eh, la professoressa ha conseguito un dottorato di filosofia presso l'Università di Roma III e presso la Columbia University eh, di New York, occup occupandosi di genere e teoria eh, del cyborg con lo scienziato Kevin Warwick. Inoltre ha eh, seguito un master co con, coordinato dalla professoressa Rosy Braidotti e, e dal 2010 vive negli Stati Uniti a, a New York. Eh, ringrazio innanzitutto la professoressa per averci concesso oggi il, il suo tempo. Grazie a te Gian Domenico, è una grande gioia e un grande privilegio anche per me essere qua eh, con te, se possiamo darci del tu, eh, sulla tematica della tecnologia e della società. Grazie mille per questo invito. Grazie, grazie davvero. E allora, La professoressa si occupa nei suoi studi di, di postumano ed è fondatrice del New York Post -Human Research Group. Eh, ha inoltre un sito eh, che consiglio di andare a visionare per, eh, in inglese, però con molto materiale, oltre che un ottimo canale, canale YouTube eh, per, approfondire, per approfondire questi temi. Eh, il sito, che vedrete anche nei commenti, è theposthuman.org. E, inoltre eh, la professoressa, ha, tra le sue varie pubblicazioni di, di tipo accademico, ha anche pubblicato eh, di, diversi eh, saggi, tra cui eh, ricordiamo il, il postumanesimo filosofico e le sue alterità, eh, in, in italiano pubblicato dalla casa editrice TS nel 2016, e uh, un più recente uh, versione aggiornata e ampliata in lingua inglese, Philosophical al del 2019, della casa editrice uh, Bloomsbury. Uh, ecco, um, iniziamo subito allora, con, uh, con la discussione. Um, Ecco, mh, con l'innovazione tecnologica, con l'arrivo ormai imminente del, le, della sempre più eh, attiva eh, attività del biotech, della, della medicina, sempre più eh, anche eh, genetica, e eh, anche con il eh, sempre progressivo miglioramento dei, degli algoritmi e del machine learning, e, e dell'automazione sono tutte queste cose di cui parliamo spesso insomma sembra che l'uomo l'umano sia eh, in qualche modo eh, messo in dubbio comunque il modo in cui lo, lo intendevamo in passato eh, come categoria filo filosofica venga, eh, venga un po' meno oppure vada in qualche modo aggiornato ecco, volevo chiedere in, come prima domanda introduttiva insomma anche per spiegare un po' a chi ci segue eh, che appunto magari non ha eh, studi specifici nel, nel settore eh, se, eh, diciamo, cosa significa post umano? Per, perché c'è diciamo, questa nuova eh, linea filosofica insomma che sta ridiscutendo questo e che si è sviluppata diciamo, in particolare dagli anni 90, sebbene se so, negli ultimi 20-30 anni. Eh, grazie mille Domenico per questa importante domanda. Sì, hai assolutamente ragione, al momento c'è un movimento filosofico che si può definire postumano che è composto da moltissimi sottomovimenti, nel senso che, diciamo che il movimento in generale riflette su questa domanda. Cosa significa essere umano o essere umana nel ventunesimo secolo? Perché ovviamente la eh, risposta che possiamo dare alla condizione umana attraverso l'antichità o attraverso anche solo mh, decenni, eh, alc alcuni decenni fa, non rispecchia più chi siamo. Eh, certamente parleremo della tecnologia ma parliamo anche dell'ecologia, parliamo anche del pianeta in cui noi eh, non solo viviamo ma che siamo, noi siamo il frutto di un pianeta. E, per esempio a livello geologico questa era è, definata, è definita l'antropocene, eh, che molte, eh, molti studi mh, legati appunto alla geologia la collegano alla, eh, alla rivoluzione industriale. E quindi in questa nuova era dell'antropocene l'essere umano viene visto come eh, realmente una forza geologica che sta eh, ridefinendo la terra, non siamo più semplicemente una specie tra le varie. Pensiamo anche alla sesta... Estinzione di massa causata proprio da azioni umane. Quindi in questa ridefinizione dell'umano ci sono varie componenti da tenere in conto. Allora, dicevamo che ci sono anche molti movimenti sottogruppi, diciamo. Il primo eh, gruppo di cui vorrei parlare è il postumanesimo, a cui io mi sento di far parte, ed è un movimento molto interessante perché ridefinisce l'essere umano attraverso proprio la tecnologia e l'ecologia. Quindi l'umano in quanto diversità, cioè noi siamo multipli come specie, siamo diversi, siamo, però siamo collegati, abbiamo il 99% eh, della nostra genetica in, col, insieme. Quindi da una parte c'è l'esperienza eh, umana che deve essere riconosciuta in quanto plu, plur, pluralista, eh, cioè una, una, una, una esperienza eh, multiple. E poi abbiamo appunto queste altre componenti molto importanti, da una, da una parte l'ecologia, quindi l'essere umano parte di un pianeta, il frutto di un pianeta. E quindi anche eh, riflettere sull'antropocentrismo, antropo, cioè l'idea che l'essere umano non è più, non può più essere considerato l'essere più speciale, più evoluto, più intelligente. È una, questo è un tipo di narrativa che non funziona più in era dell'antropocene. E poi, appunto, c'è anche la tecnologia. Come dicevi tu, queste eh, radicali trasformazioni a livello biotecnologico eh, ci eh, davvero ridefiniscono l'umano tanto che abbiamo un, un essere umano che in realtà adesso potrà eh, magari avere una, una, una, una, una durata di vita molto più lunga che in passato. O, ovviamente non sono risposte semplici, chi avrà accesso a queste ridefinizioni biotecnologiche, eh, quanto vogliamo eh, adottarle come specie, perché poi ci sono anche tutta una serie di questioni politiche, etiche, sociali. In questo mi collego al transumanesimo che è un altro dei gruppi di cui parlavo, che un transumanesimo vuole, mh, mh, il, lo scopo del transumanesimo è molto semplice, eh, è la, eh, il potenziamento umano, quindi per esempio il transumanesimo non si fa tanti problemi legati all'antropocentrismo, l'antropocene, all il transumanesimo che è un movimento eh, molto legato proprio alla tecnologia, vede diciamo un po' la salvat... Eh, le, le, la sal, non salvation, questo in, italiano, in, inglese, in italiano diventa la, la salvezza, la salvezza proprio nella risposta tecnologica. In realtà il movimento all'inizio partiva da un presupposto che, ateistico che poi cambia eventualmente, adesso abbiamo tanti gruppi che sono transumanisti, eh, che sono legati al, cr al cristianesimo, al all'Islam, all'ebraismo, all'induismo, quindi adesso è un discorso diverso, però all'inizio, proprio negli anni 90, c'era questa ricerca di sottolineare che il transumanesimo usciva dalla prospettiva religiosa, però in realtà a me sembra che eh, poi eh, togli Dio, ma Dio diventa la tecnologia, cioè se Dio adesso non è più eh, questa potenza che può risolvere tutto, adesso lo diventa la tecnologia. Quindi vabbè, io eh, il transumanesimo lo trovo interessante, perché comunque apre tutta una serie di possibilità molto reali, cioè non parliamo di fantascienza, parliamo di possibilità reali che stanno già avvenendo. Però a livello narrativo non mi ci ritrovo, nel senso che appunto vedo un po' una um, trasformazione di narrative an antiquate che poi vengono ridefinite con nuovi termini, e poi vedo la problematica che il transumanesimo non si rende conto che l'essere umano non è uno, non è neutro, e, e questa mh, storia multiple dell'essere umano il transumanesimo non la tiene in conto. E poi ne abbiamo altri dei movimenti, abbiamo l'antiumanesimo, eh, che anche lì è vario, eh, non c'è solo uno, come non c'è un, un solo transumanesimo e non c'è un solo postumanesimo. Però vorrei anche dire questo, soprattutto per magari chi per la prima volta sente parlare di questa tematica. Allora, da una parte è una tematica molto affascinante, perché sta accadendo, quindi significa parlare di qualcosa vivo, che, sta, che, che è in fieri, che è in evoluzione, quindi la nostra voce non è solo una voce che parla di qualcosa che è già accaduto, eh, Dall'altra parte però ovviamente può essere un po' all'inizio ci cioè, si può confondere un po' tra tutti questi termini che sono così simili, tra l'altro che usano anche stesse terminologie con significati completamente diversi. Quindi direi che magari per una persona che si avvicina forse all'inizio, magari prendersi un paio di mesi per capire un po' tutte i var vari movimenti e poi a quel punto è importante che è sentire le voci, sentire, eh, esprimere la propria voce, perché appunto questo movimento che non parla solo di ciò che è avvenuto, ma di quello che sta accadendo, di quello che potrebbe accadere, di quello che vorremmo che accada. E quindi c'è questo elemento anche molto forte di agency, che in italiano si può dire eh, visione, desiderio, eh, manifestazione. manifestazione. Quindi in questo è importantissimo che non sia un movimento relegato a un gruppo di persone, ma che sia davvero un, un, un movimento ovviamente eh, che, che sia, eh, su cui ci si rifletta a, a scala globale che non siano solo alcune nazioni, alcune classi, alcuni generi, alcune etnie a parlare di queste tematiche. E, e poi che sia una riflessione che prende davvero in considerazione l'esperienza di tutte le persone che, si posso, che, che, che, che entrano in questa discussione sull'umano. Siamo tutte, tutti esperti dell'umano, perché siamo, eh, ovviamente ora stiamo parlando anche con, eh, attraverso la via digitale, quindi abbiamo anche algoritmi che ci stanno eh, aiutando in questo momento, però il discorso del postumano nasce su una riflessione critica proprio di che cosa è, stato definite, definito a livello storico umano ad esempio una delle diciamo, cose che eh, diciamo approcciandomi io, diciamo io, mol, in tempi molto recenti diciamo questo tipo di di ragionamenti anche se poi diciamo un po' si riprende se vogliamo anche il discorso che viene fatto esempio, da, da Floridi sulla quarta rivoluzione eh, piuttosto che magari anche sul per esempio in Homo Rari, insomma, comunque c'erano un po' di riflessioni che eh, diciamo da più, da più punti di partenza insomma comunque convergono verso, eh, verso la ridefinizione insomma di, di alcune categorie e, però ecco chiedere in particolare, eh, se ehm, diciamo c'è una cosa che, in cioè che a me eh, in particolare colpiva di, di questi filoni, cioè il fatto che eh, la fine del dualismo mm. e eh, della contrapposizione, come mh, categoria che invece in qualche modo definiva ovviamente l'umano in, in precedenza. Eh... Questa è un'ottima domanda. Yeah, ehm, diciamo che eh, tra tutti questi movimenti il movimento che davvero riflette, forse a livello più radicale, sul dualismo è il postumanesimo. Quindi mi eh, aprirò un attimo una riflessione, però quello che vorrei dire è che hai ragione, in realtà tutti questi movimenti eh, su questo convergono, sul fatto che l'essere umano non sia una, una classificazione, un'azione chiara, chiusa, ma che sia, se vogliamo usare una, un linguaggio liceano un ponte, un qualcosa di aperto, un qualcosa che è in continua evoluzione, se vogliamo anche andare in, in, in discorsi post-arbonisti. Però eh, andiamo poi sulla domanda del dualismo e spieghiamo perché è importante. Allora, ehm, se noi guardiamo alla storia della nozione dell'umano, eh, perlomeno per esempio, proprio ora nella lingua italiana, o anche nella lingua inglese, human, eh, umano, viene dal, dal, dall'antico latino, eh, che a sua volta eh, il concetto di Humanus veniva, o di homo, era legato al concetto di antropos, che allora andiamo all'antica Grecia. Quello, una cosa che notiamo fin dall'inizio, nella, perlomeno nella storia linguistica del ter, della terminologia dell'umano, che poi in realtà parlo di questo perché poi una, è un fatto che si ritrova nella storia sociale della nozione dell'umano, nella storia scientifica della storia dell'umano, nella storia politica della, della storia della nozione dell'umano, è il fatto che fin dall'inizio in realtà questo termine viene creato attraverso, diciamo, ehm, delle esclusioni. Allora, eh, se andiamo per esempio al concetto di antropos, alcune esclusioni possono sembrare ovvie, cioè se uno è un animale se uno è un animale, umano non può essere un animale non umano, quindi se è un gatto, un cane ovviamente non sarà un essere umano. Nell'antica Grecia, anche se eh, le divinità non erano se tu eri una divinità non potevi essere umano o umana. Eh, però la la terza separazione, che qua magari eh, alcune persone forse ne sono consapevoli, altre no, è che in realtà il concetto di barbaro viene già all'interno della storia della Grecia per definire eh, chi non è Antropos. Eh, quindi in realtà chi eh, non è Antropos sono tutte le persone poi che non parlano greco, che non sono state educate nella tradizione greca della Paideia. Eh, quindi in realtà iniziamo a capire che poi questo concetto di Antropos è legato strettamente al concetto di civiltà e strettamente al, al conte, concetto anche di cittadinanza. Quindi poi possiamo capire perché nella storia eh, politica dell'umano molte persone non sono state considerate umane. Ci sono molti esempi. Ovviamente possiamo parlare di sessismo, razzismo, eccetera, eccetera. Un esempio forse proprio ovvio è per esempio dopo la... Ehm, scoperta dell'America è un linguaggio un po' antiquato, perché l'America non è stata scoperta, c'erano già gente che ci abitava, dopo però l'incontro, l'arrivo de, delle barche europee nell'America, c'è stata tutta questa discussione, per esempio in Spagna, tra, eh, tra da una parte eh, gli umanisti, eh, parlo dal maschile perché erano tutti uomini, sepulveda per esempio, e dall'altra Bartolome de las Casas e altre persone legate a un, un cristianesimo più radicale, da una parte sepulvida che non era mai stato nelle, nelle Americhe ai tempi chiamate Indie, eh, diceva che la gente nativa delle Americhe non erano esseri umani, rifacendosi tra l'altro Aristotele, all'idea che alcuni esseri sono sottumani, cioè eh, esseri che sono naturalmente schiavi o schiave. Invece poi c'è dall'altra parte... Bartolome della Casas, per esempio, che invece era stato nelle Indie, aveva realmente conosciuto le persone native americane e in realtà diceva non solo l'opposto, ma oltre l'opposto, che queste persone non erano solo umane, ma erano persone degnissime, persone umili, gentili, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi però quello che voglio dire è che in questa storia dell'umano ci rendiamo conto che ehm, non è mai stato un concetto che davvero è stato applicato a tutte le persone che oggi definire, ne, definiremmo geneticamente umane. Quindi questo è, uno de, per esempio, è un dualismo che è ehm, rigido, perché il dualismo, il dualismo di per sé non deve essere rigido. Per, per esempio pensiamo al, dao, al daoismo. Il daoismo è un, è un dualismo fluido, e infatti il, la metafora del daoismo è l'acqua, e infatti nel simbolo del daoismo vediamo questa sorta di S che in realtà è anche un'onda e quindi una continua trasformazione. Um, invece quello di cui io parlo in realtà è un dualismo rigido che poi in termini tecnici diventa la dicotomia. E la dicotomia in realtà è poi mh, molto problematica perché crea davvero un dualismo che diventa gerarchico, per cui ci si separa e poi diventano che di solito le persone che hanno il potere di definire le altre come inferiori, si definiscono superiori, più intelligenti, bla bla bla. E le altre persone che di solito non hanno il potere politico di autodefinirsi, vengono definite eh, meno intelligenti, quindi schiave o schiavi naturali, eccetera, eccetera. E questa è una storia che vediamo ripetuta in continuazione, con gruppi diversi. Però la storia di per sé non cambia. E quindi per me è molto importante non solo parlare di tutte le discriminazioni umane che eh, purtroppo conosciamo bene, ma anche delle discriminazioni non umane, per esempio l'antropocentrismo, lo specismo, il biocentrismo addirittura, per me, eh, che sono postumana, Ma anche di per sé, come dicevi tu, proprio il dualismo rigido alla base. Perché se poi, in realtà, come società, superiamo anche il razzismo, il sessismo, l'antropocentrismo, ma non andiamo a toccare il problema di per sé de del dualismo rigido, di come noi cre creiamo l'identità, di come insegniamo al alle nostre bambine e bambini a capire chi sono, se noi non andiamo a, a toccare questo, nel futuro prossimo, vedremo altri tipi di discriminazioni. Per esempio, gli esseri umani contro le macchine o le macchine contro gli esseri umani. Quindi è molto importante davvero cercare di eh, accedere a questa riflessione esistenziale da una prospettiva che, eh, che decostruisce eh, questo, mh, mh, una visione esistenziale eh, del, eh, che si basa su un dualismo però rigido, quindi eh, di nuovo non parlo della... Del dualismo fluido, in realtà io non sono, non penso che l'esistenza si possa comunque definire in termini dualistici, perché c'è molto di più di due termini, pensi all'arcobaleno, a tutti i colori che esistono, a... però comunque un dualismo eh, fluido ancora ancora comprensibile, ma un, un dualismo radicale, e, mh, rigido, non è davvero, eh, non è quello che noi poi mh, comprendiamo nella nostra esistenza, perché nulla nell'esistenza è così rigido, nulla. Addirittura la morte è un processo, non è che moriamo, pian piano è un processo, non è che da un momento all'altro c'è questa trasformazione radicale che avviene in un secondo, non è così, nulla è così nell'esistenza reale di cui abbiamo esperienza. E quindi quello diventa una, una narrativa che è stata davvero parte di tante società e noi qua dobbiamo essere coraggiose e coraggiosi e eh, condividere quello che vediamo. E io condivido eh, con molte alt altre persone il fatto che questo tipo di narrativa non funziona più. Chiarissimo. Eh, sì, magari eh, approfondirei meglio um, questo aspetto uh, diciamo, più avanti. Um, diciamo, Le implicazioni anche appunto politiche di, di questo, come... Um, diciamo che risposte diciamo, si possono dare partendo appunto da questo, questo punto di vista. Eh, mi interessava però adesso invece eh, approfondire un altro, un altro aspetto. Eh, accennavi prima il discorso del transumanesimo e eh, come appunto filone. Ecco, diciamo spesso diciamo, i, due, mh, i due termini vengono un po', un po confusi ehm, anche perché effettivamente c'è un... Eh, diciamo un ottimo marketing così, nel, nel, nel filone del transumanesimo nel senso che chiaramente a partire dalla singularity university eh, diciamo um, ending aging o anche persino un um, filosofo molto famoso di, di oxford eh, bostrom che insomma, su intelligenza comunque eh, danno un enorme eh, rilievo appunto alla, alla tecnologica al potenziamento umano eh, e chiaramente questo fa molto gioco, diciamo, di sponda rispetto a chi nel, nell'ambito aziendale, corporate, insomma, investe nelle tecnologie. E ecco, volevo chiederti quali, secondo te, sono eh, appunto i, i punti deboli, diciamo, di quel tipo di narrazione? In cosa non ci aiutano ad, ad affrontare il, il futuro? Grazie mille Gian Domenico, questa è una domanda molto importante. Hai ragione. Il transumanesimo a livello mediatico è un movimento tra virgolette facile eh, da affrontare, da portare sui media, perché appunto quello che il transumanesimo vuole è se vogliamo, forse un po' parte della, dei sogni dell'umano. Eh? Pensiamo per esempio a una delle prime mitologie che abbiamo, non la prima, la prima che abbiamo, che abbiamo trovato perlomeno a livello storico è Inanna. Però eh, Gilgamesh, per esempio, che è una mitologia antichissima eh, della Mesopotamia, Gilgamesh in realtà tutta la sua ricerca è poi la ricerca dell'immortalità. Pensiamo all'alisir di lunga vita, pensiamo all'alchemia, cioè pensiamo forse anche a molte delle religioni che poi promettono eh, un'immortalità che magari non è del corpo ma è spirituale. Quindi diciamo che il discorso di una vita che non finisce è un discorso che forse fa parte proprio del desiderio eh, dell'umano. Allora, il transumanesimo quindi parte da un aspetto che è eh, condiviso eh, in modo, non, non voglio dire, non voglio usare la parola universale, ma sicuramente atemporale, eh? quindi possiamo trovare questo desiderio di andare oltre la morte, eh, di andare oltre per esempio la, la malattia, perché eh, molte persone, eh, penso che comunque in generale, probabilmente non è che scelgano che vogliano essere malate, poi se la malattia arriva può essere una, una porta per aprire altre conoscenze di se stessi e se stesse, per, per migliorarsi, insomma, però diciamo che se uno potesse scegliere, magari uno non sceglie di essere malato o malata. Allora, il transumanesimo ehm, in realtà, loro dicono, noi vogliamo il potenziamento umano, eh, vogliamo da una parte appunto parlare di immortalità, eh, che poi è stata rivisitata in quanto estensione radicale della vita, quindi diciamo un sogno che comunque di lunga data dell'umano, eh, appunto poi per esempio lasciare, ehm, cercare per esempio di, eh, di non portare nel futuro per esempio malattie genetiche, quindi loro per esempio dicono che eh, potremmo lavorare già con la biogenetica per fare questo. Ovviamente poi c'è tutto il discorso anche della, della disabilità e, e del discorso che eh, questo ovviamente comporta il fatto che partiamo dal presupposto che qualcuno che ha una malattia genetica sia comunque in una, in una posizione di inferiorità. Quindi diciamo che, non, diciamo che la narrativa lascia delle che dire, lascia a che, dire, ha, ha delle Però, diciamo che al, al, è un a che dire, affrontare a livello mediatico, perché appunto da una parte vuole delle cose abbastanza basilari, Dall'altra però, è quando poi per me diventa forse eh, ancora forse diventa molto interessante quando il transumanesimo davvero ci spinge a usare la nostra fantasia più radicale per vedere le possibilità future, ma non di un futuro necessariamente lontano. Attraverso eh, il superamento di quelli che possono essere, essere considerati i limiti de, dell'umano. Quindi, per esempio, andare oltre quello che l'umano storicamente è. Ehm, quello per, per esempio dicevamo una, una durata di vita illimitata, quindi per esempio attraverso la nanotecnologia, la biotecnologia, ma anche per esempio il, ehm, come si chiama in italiano? La, in, itali in inglese sarebbe il mind uploading, che in italiano diventa la, mettere la coscienza in una macchina. Ora in italiano, mh, non so come si traduce eh, mind uploading in italiano, um, è quando l'idea che praticamente... Mm -hmm. Ora guardiamo... dicevo sì, che cioè, un termine italiano, comunque penso sia un concetto abbastanza noto, reso, reso famoso dal, da Black Mirror, insomma. Che, ok, in ogni caso se non sapete che cos'è, semplicemente, cioè, semplicemente sarebbe l'idea di inserire, se vogliamo, la coscienza di, uno, di un essere umano o di vari esseri umani in una macchina e a questo punto abbiamo un essere che non è più umano, perché ovviamente l'essere umano a livello storico è biologico, ma non è nemmeno macchinico, perché comunque è un essere... È Attraverso cui magari eh, sono stati anche inseriti dei neuroni, questo esiste già, la AI, Biological AI, che sarebbe l'intelligenza artificiale biologica. Quindi diciamo dei veri e propri cyborg, dei veri e propri ibridi. Allora a questo punto, io vorrei dire che il transumanesimo, da una parte, eh, è molto interessante, perché ci spinge davvero a pensare in modo radicale a quello che potrebbe essere l'essere umano e quello che già sta diventando l'essere umano e quello che, da una parte, è sempre stato perché appunto se si pensa al sogno dell'immortalità è un sogno antichissimo. Dall'altro questi tipi di narrative che comunque sono molto interessanti, quindi io non è che dico che possiamo fare a meno del transumanesimo, il transumanesimo è prezioso, però il modo in cui viene presentate, vengono presentate queste idee a mio avviso è un modo molto semplistico eh, di concepire l'essere umano, eh, per esempio pensiamo all'idea che questo essere umano viene presentato in quanto neutro, qui non si specifica l'etnia, il, il genere, eh, sono tutte cose che possono essere semplicemente cambiate, ma non è proprio così, perché appunto l'esperienza umana non è una, è un'esperienza multiple eh, e poi anche il fatto che comunque questi tipi di tecnologie al momento sono accessibili solo a gruppi di, di gente molto ristretta eh, che hanno comunque una, eh, una potenza economica che non tutte le persone hanno, eh, ma poi eh, problemi etici anche più grandi. Nel momento in cui abbiamo per esempio un essere umano che può vivere diciamo centinaia di anni, eh, cosa succede a livello di specie? perché non tutti gli esseri umani ovviamente accetteranno o, o, o, o adotteranno queste tecnologie, per vari motivi, ma non solo economici, ma anche etici, ma anche filosofici, ma anche religiosi. A questo punto avremo comunque una, una specie che si divide, avremo eh, gruppi di esseri umani che magari muoiono entro gli 80-100 anni se, se gli va bene, perché oggi come oggi tanti esseri umani muoiono mo molto prima, e poi avremo esseri umani che magari vivranno mille anni, ma allora in questo eh, futuro prossimo... Questi esseri umani vorranno ancora eh, magari eh, avere delle relazioni tra di loro. Eh, una persona che può vivere migliaia di anni, magari sul mercato del lavoro, avrà più possibilità di un essere umano che invece vivrà tra virgolette solo 80 anni. Cioè si aprono tante questioni. Allora diciamo questa cosa, che eh, il transumanesimo è un movimento che va affrontato, che va, eh, su cui bisogna riflettere, perché non si parla di una fantascienza. Io questo lo chiarisco sempre. Perché molte persone pensano che questi sono discorsi da fantascienza, non accadranno mai. Non solo stanno già accadendo, ma sono già caduti. Per esempio, pensiamo a eh, Nana e Lulu, eh, che sono due gemelle eh, cinesi che hanno fatto un po' storia, semplicemente per il fatto che eh, sono arrivate ai media come primi esseri umani a essere geneticamente modificate, 2017. Ora, non è detto che altri esseri umani non siano stati geneticamente modificati, però appunto non arrivano a far notizia perché al momento ci sono delle regole molto strette, non tutti i paesi hanno delle leggi, per esempio la Cina aveva delle guidelines, che erano delle linee guida, che, eh, che appunto questi dottori hanno pensato di aver rispettato, la Cina non ha pensato così, infatti il dottore adesso per esempio che aveva fatto questi, eh, questi cambi genetici a livello embrionale su queste due gemelline è adesso in carcere. Però diciamo che se succede, cioè questo non è un discorso che è nazionale, perché eh, quello che accade a livello umano fa parte del genoma umano. In un futuro prossimo, se, eh, la, se Nuno e Lana eh, si fanno la viaggio in Italia e magari eh, nasce una bellissima storia di amore tra una persona italiana e loro e magari nasce una, una progenia, qua parliamo di genetica. Cioè la genetica si mescola, non è che la genetica è cinese, italiana, americana e tanzanese. Quindi è molto importante riflettere queste tematiche, intanto non da una prospettiva di terrore o di estrema eh, presunzione che questa è la risposta, non è né la risposta né, né deve angosciare, ma parliamone, parliamone, creiamo delle comitati a livello di, di Pianeta, perché ripeto non è solo l'Italia o, o la Francia o la Cina o, o, o il Sudafrica, si parla di genoma umano. Uno, siamo una specie, poi è ovvio che vario, che, che, che, che muta, che evolve, ma siamo una specie, quindi questo è molto importante. Dall'altra punto è poi pro proprio per me la narrativa a livello filosofico molto problematica, perché poi si fa a una narrativa ormai antiquatissima, che è l'illuminismo, che è stato molto criticato attraverso poi, poi l'antropocene, l'idea del progresso eh, che porta, legato alla ragione, è stato ovviamente già criticato dal postmodernismo, ma oggi ancora di più con una, una prospettiva ecologica critica, che molto, molti dei problemi dell'antropocene vengono proprio dalla rivoluzione industriale, legata all'illuminismo. E invece il transumanesimo mh, accetta in modo, direi proprio un po' forse eh, naif eh, questa narrativa illuminista legata alla ragione, al progresso, all'essere umano come uno, eh, che poi appunto è stata completamente ricostruita dal postcolonialismo, dal postmodernismo, femminismo, studi critici della razza, cioè mh, ci sono tantissimi studi che hanno poi criticato, però il transumanesimo, che comunque è legato un po' agli studi analitici, un po' alla um, tradizione eh, anglofona, non ha molta conoscenza diciamo, della tradizione anche continentale eh, e della tradizione, per esempio, postmoderna o postcoloniale. E quindi questo si vede nelle, nelle narrative che poi, po che poi porta, che da una parte ora è tecnologia la nuova divinità oppure la nuova angoscia, come per esempio eh, il discorso della EI takeover, no? che l'intelligenza artificiale prenderà sopravvento, ci ucciderà tutti, quindi poi si arriva un po' negli estremi, e quelli non aiutano molto a capire davvero dove siamo in quanto specie. Chiaro, non che appunto l'AI takeover abbia molto limitato, diciamo, anche gli investimenti, poi a partire insomma, anche da, insomma, cioè, non so, penso a Elon Musk, per esempio, come una persona che è una delle persone che spesso, insomma, mette in guardia, poi, cioè, mi sembra che lui, come c'è cioè, molti altri, insomma, non, non ci sia poi un filone cioè che eh, effettivamente limita alcune eh, queste, di queste, cioè, queste cose. Eh, eh, comunque, mh, allora, mh, Diciamo molto interessante appunto il postonomesimo, anche questo, questo discorso che, che facevi, ehm, è, è molto attuale insomma anche sull'antropocentrismo, cioè, eh, cioè spesso insomma, negli ultimi anni se, i movimenti che a livello internazionale insomma, sono mosse sono quello ambientalista insomma sulla messa in, in critica insomma dell'antropocene dell o capitalocene che insomma di diciamo, come, come si voglia chiamare eh, piuttosto che eh, i diciamo, filoni della, rinnovati del, del femminismo o questioni anche del, del postcolonialismo che hanno sicuramente negli ultimi anni quantomeno nella, nella narrazione e nel, nel, a livello mediatico insomma, preso nuova l'infa vitale rispetto anche a solo pochi anni fa eh, però come dicevamo, insomma, il postumanesimo mette da parte il dualismo e che ha questi, tutti questi aspetti positivi che, che abbiamo detto, eh, però ce n'è uno in particolare che un po' accennavi anche, anche prima, nel senso che eh, appunto se l'uomo, cioè, cioè l'uomo con i superpoteri, diciamo attraverso la genetica, che vive mille anni, e eh, invece l'uomo normale, insomma, che si ammala e che, e che muore presto. E che sul mercato del lavoro magari possa diciamo, essere eh, appunto messo da parte, e, e in qualche modo ecco quello che volevo chiedere. In, in sostanza, sì, non mi dico un po' oltre, è anche poco interessante quello che, che dico io, ma eh, mi chiedevo sostanzialmente il... Um, cioè, con queste prospettive rischiano di biforcarsi, non diciamo, in qualche modo un discorso, diciamo, mh, eh, parlavo di lavoro di Maria Stitio, citato il marxismo, però in generale eh, queste, queste biforcazioni in cui si creano eh, appunto mh, generi umani, però in realtà molto diversi, eh, come diciamo, vista appunto del postumanesimo, come, come si reagisce a questo, a questo pericolo accantonando appunto un discorso più classico, insomma, del, di contrapposizione Grazie mille Gian Domenico. Allora, eh, diciamo che eh, da una parte fa, faccio una risposta un po' con vari elementi da riflettere. Quindi parliamo un pochino del mercato del lavoro, per esempio, ma anche a livello esistenziale, quindi facciamo un po' una risposta mh, a tutto campo. Allora, ehm, in realtà l'essere umano no, non è mai stato uno, eh? siamo sempre state un, una, una specie plurima come l'esistenza, eh, per esempio c'è questa nozione molto bella del, dell'induismo che è l'ila, eh? il, il, il gioco cosmico oppure la, la performance cosmica in cui noi, siamo, eh, noi stiamo giocando, è il nostro gioco e nel gioco e nella creatività, cioè, alla base della creatività c'è solo l'originalità, quindi l'evoluzione in continua. Eh, produzione di originalità, di, di, di, di, della, della mutazione, della, della, della, della differenza. Oppure, se si pensa anche a, someone, come, a qualcuno come Steven Gold, che appunto diceva che in realtà l'evoluzione eh, si basa proprio sulla, sulla differenza, sulla continua creazione di differenze, non, non sulla gerarchia. Ehm, in questo senso diciamo che appunto eh, l'essere umano è sempre stato multiple. Ovviamente le differenze si possono andare a, eh, a radicalizzare. Um, allora, in questo senso è molto importante quello che dicevamo un po' prima, eh, capire che la soluzione non è focalizzare solo su un problema, che può essere eh, l'antropocentrismo o solo il sessismo o solo lo specismo. O solo... Cercare di avere una visione davvero eh, completa e in questo forse aiuta a capire che in realtà noi non siamo solo individui, perché io da sola non potrei sopravvivere, sopravvivere, io da sola non sarei nemmeno esistita, se non ci fossero prima i miei progenitori, i progenitrici, eh, gli avi, le ave e tutto il resto, io non potrei vivere senza questo pianeta, non potrei eh, sopravvivere senza respirare l'aria che respiro in questo momento, senza bere l'acqua che bevo, eccetera, eccetera. Quindi intanto capire che davvero noi non siamo solo individui, siamo individui e siamo una società, e siamo una specie, siamo un pianeta, quindi iniziare a capire già tutta una. Una visione molto più aperta della, de, della domanda a cui eh, ci insegnano a rispondere chi sono con un nome, Francesca, o un genere, maschile o femminile o un'età. Quello in realtà non aiuta molto a capire davvero chi sono, tanto perché la mia età cambia in continuazione. Il mio genere può mutare, oppure magari non mi riconosco nella visione storica di un genere. Il mio nome lo posso cambiare, cioè, non è che aiutano molto quelle nozioni a capire davvero chi sono. Eh, poi ora senza eh, continuare nella, discus nella discussione esistenziale che forse per me è forse anche la più importante perché alla fin fine io posso anche vivere migliaia di anni ma eh, la quantità non, è, eh, non equivale alla qualità. Quindi io se io vivo migliaia di anni in questa continua corsa verso il domani, come facciamo adesso, eh, in questa società in cui non è mai abbastanza quanti soldi abbiamo, o quante eh, fidanzate o finanzate abbiamo, o, è, eh, o quanti libri pubblichiamo, quanti lavori facciamo, non è mai abbastanza finché moriamo, cioè corriamo, corriamo, corriamo, moriamo. Almeno la pandemia ci ha dato questa idea che comunque moriremo <ride> prima o poi. E quindi magari cercare davvero di, di, di vivere la vita. Perché poi in questo continuo messaggio che non è mai abbastanza, hai un, un dottorato e dovresti averne tre, hai tre e dovresti avere il post-dottorato, ma cioè, poi dopo tre post-dottorati arriva a che 70 anni e finita, cioè è questa continua cosa che non è mai abbastanza. A quel messaggio lì se continua possiamo anche avere migliaia di anni e non cambia nulla, perché tanto non sarà mai abbastanza. Quindi in questo senso la quantità, che comunque è importante, non, non è che ovviamente dico beh, moriamo tutti, non importa, è, è bello vivere, cioè è bello avere una vita lunga, è bello avere una vita sana, è bella questa cosa. Però se poi la, la viviamo in quel modo lì da correre, correre, no, come, le, come le nostre le persone magari che tengono un topolino in casa sulla rotellina, che corre, corre, corre, corre, corre, non finisce mai perché la ruota continua a muoversi. Allora, da una parte c'è questa visione che, ok, parlare di allungare la vita, di de, essere sani e sane, quello è importante, ma anche parliamo di, di qualità, quello è anche importante capire, la qualità di vita, perché poi magari io ho 80 anni di vita ma li vivo davvero come vorrei, no? L'Ubermensch, diciamo, l'essere, l'oltre uomo, l'oltre essere umano in cui davvero la mia vita diventa la mia... Forma di arte più bella che io possa mai immaginare, che poi abbia 80 anni o migliaia, non cambia molto, perché quella è: è il tempo non esiste da, una da un certo punto di vista. Un giorno può sembrare migliaia di anni, e tutta una vita può sembrare un soffio se non è vissuta. Quindi da una parte voglio sottolineare che, anche se ovviamente, la quantità è una cosa bella, è stendere, se poi la estendiamo senza dare altri messaggi di qualità, non, forse non, non è nemmeno ideale. E poi voglio dire un'altra cosa, per quanto riguarda il lavoro, no? Allora noi ci troviamo già di fronte a una problematica che eh, non, eh, non viene affrontata perché, perché eh, forse non è manco capita, cioè quando si parla di disoccupazione che ormai non è solo un fenomeno europeo ma è mh, globale, cioè la disoccupazione, disoccupazione non è che avviene perché quelle migranti o quei migranti cattivi e cattive dall'Italia o dall'Africa o dalla Cina ci stanno rubando i posti. La disoccupazione si basa la maggior parte del, del, del, del, della quantità di disoccupazione è basata sulla, per la tecnologia. In inglese si chiama technological unemployment, che in italiano ovviamente credo si traduca disoccupazione tecnologica. Cioè il motivo di questa diso diso disoccupazione su scala mondiale è il fatto che tantissimi lavori che vengono in passato fatti di esseri umani, ormai vengono fatti dalle macchine in modo forse ancora migliore, non totale. L'aspetto della creatività è un aspetto che nessuna macchina può prendere. E le macchine cre creeranno a loro modo, ma ognuno ha modo di creare in modo personale. Però molti lavori che prima l'essere umano faceva, adesso lo fa la macchina. Quindi in questo senso eh, sta già accadendo, cioè in realtà pensare che, come dice Elon Musk, dobbiamo metterci il microchip nel cervello, se no le macchine prendono il sopravvento. Se lui ci crede davvero se lo metta lui, perché lui non se l'è messo, fa gli esperimenti con le scimmie, con i maiali. Io sinceramente a livello etico questo non lo vedo proprio ideale, io ho lavorato tanto con Kevin Warwick, che è considerato il primo cyborg della storia, lui è stato il primo a mettere il suo microchip all'interno del corpo, lui si è messo questo microchip prima di sperimentarlo su qualsiasi altro animale, eh, quando ha funzionato, dopo è stato usato per esempio su ca cani e gatti, lui già parlava di telepatia cibernetica, di mettere il microchip all'interno del cervello, ma lui voleva farlo sul suo corpo perché sapeva che poteva essere molto rischioso. Allora, a me questo discorso che, che l'unica soluzione per la, eh, per, perché le macchine non prendono il sopravvento è diventare macchina è una, è una narrativa basata sul terrore, quindi terrorizziamo la società così che eh, viene adottata questa tecnologia del microchip, per me è una, proprio una, una visione molto, molto, molto negativa, eh, perché intanto con la paura non si risolve mai nulla, e poi perché non è la soluzione che affinché le macchine non prendano sopravvento io divento macchina, e il discorso è tutto un altro, allora se le macchine stanno facendo molti dei lavori che facevano prima gli esseri umani, molti di questi lavori tra l'altro non è che fossero ideali, eh, a questo punto parliamo di altre eh, questioni, parliamo per esempio del UBI che sarebbe il Universal Basic Income, il, in italiano credo che venga tradotto come eh, la paga universale, cioè un salario universale che viene dato a tutti in quanto esseri umani, eh, è per mantenere un'economia di base che, eh, non c'è più il problema della sopravvivenza, cioè in cui ci si sopravvive, poi se uno vuole eh, avere altro eh, allora eh, si può eh, cercare di eh, sviluppare una, un, un mestiere che magari le macchine non possono, non, non, le macchine non, sono, non potrebbero semplicemente prenderlo. Per me il discorso non è quindi terrorizzare gli, gli esseri umani dicendo ok, le macchine prendono il sopravvento, mettiamoci tutto il microchip, tra l'altro è un discorso a parte che è eticamente eh, per me eh, non accettabile. Ma anche molto rischioso, perché siamo pronti al fatto che chiunque veda quello che pensiamo? Cioè già solo a livello di, di parole, pensa tutto al hate speech, no? Alla... Alla, alla parola dell'odio no? alle persone con tutte le, eh, le parole razziste, sessiste di cui eh, la nostra società è imbibita pensiamoci ancora a vedere tutti i pensieri che vanno in mege, eh, nella testa delle persone intanto non so se sia così piacevole capire davvero tutto quello, quello che uno pensa e poi non so se siamo pronte così a dare tutto questo materiale gratis alle multinazionali, eh, pensa a Google pensa al capitalismo della sorveglianza, Shoshana Zuboff in cui noi stiamo letteralmente eh, donando eh, i soldi sono solo che non sono distribuiti perché noi stiamo creando capitale in questo momento. Solo che questo capitale viene, eh, va eh, da altre parti. Eh, L'essere umano adesso è il capitale. I nostri interessi, eh, il nostro le nostre voci, eh, le nostre immagini. Tutto questo è capitale che viene venduto. Ma non le persone che mettono queste, questo materiale in rete loro non, non ricevono nulla. Quindi i soldi ci sono, i soldi ci sono sempre stati, il problema è che vengano distribuiti in modo equo e vengono distribuite alle persone che stanno fornendo questo materiale. Tra l'altro, se proprio voglio far, vogliamo fare un discorso di giustizia, un discorso basato sulla su una visione che non è più eh, che non prende più il neoliberalismo come se fosse l'unica opzione, perché è ovvio che non è più l'unica opzione, è ovvio che è un'opzione obsoleta, che non funziona più. Questo penso che sia proprio ov ovvio ormai a tutti e tutte, in particolare dopo la pandemia, mi sembra che questa idea, eh, penso che sia proprio ormai un po' andata. E poi c'è anche il discorso che la pandemia, perlomeno per esempio negli Stati Uniti, ha dimostrato che l'UBI, che sarebbe questo salario universale, è possibile. Perché attraverso eh, durante la pandemia vengono, sono stati dati degli stimulus check, degli assegni stimoli a tutti e a tutte, non, al di là di, quel, quel, di quanto hai in banca, a tutti e a tutte, di base. E questo per me è davvero un po' il futuro, è eh, il futuro che poi dà anche la possibilità eh, della bellezza della macchina che magari fa dei lavori che non è che tutti magari vogliono fare. Eh, e quindi il fatto che, possono essere, eh, che poss possiamo trovare degli orizzonti diversi, ma quella narrativa in cui bisogna diventare macchina per, in questa guerra contro le macchine, quella è proprio una narrativa per me eh, assolutamente non efficace. Chiarissimo, ehm, ecco, tra, eh, tra l'altro il basic income di cui parlavi in italiano teoricamente si chiamava fino a qualche anno fa reddito di cittadinanza, poi è eh, stato diciamo, in qualche modo preso in mano dalla politica che ne ha modificato poi il significato, quindi diciamo, non c'è oggi forse un termine per, per tradurlo in maniera corretta. Ehm, ecco però il... Um, Diciamo, per non che appunto, non, non, cioè non è la corsa, il, il, o il, la corsa contro le macchine diciamo, a dover a, diciamo, essere la risposta, però anche è vero, in parte lo dicevi, dice anche tu, nel senso che con il capitalismo di sorveglianza, ma in generale con su, lo sviluppo tecnologico, in qualche modo, rende sempre più eh, pervasivi i rapporti di potere che ci sono, che sono dati. Già nel senso che, mh, faccio un esempio. Uh, anche semplicemente rimanendo all'oggi uh, 50 anni fa non neanche anche bisogno di andare in giro, indietro di secoli però era non solo impossibile ma anche impensabile che uh, un, diciamo, le persone più ricche del mondo avessero accesso a tutta una serie di informazioni personali così specifiche uh, sulla, su dove una persona si trova su che persone incontri e quant'altro insomma è una cosa che eh, diciamo, era tutto al più delle, delle polizie diciamo politiche insomma come, come approccio e, e così in prospettiva eh, sì è vero che cioè, il microchip diciamo per giocare al videogioco nella, nella scimmia piuttosto che dell'uomo è una cosa eh, è anche vero che eh, però mh, gli, alcuni esperimenti per esempio genetici che non si possono fare come dicevi tu però intanto si stanno facendo, eh, da qui a qualche anno, portiamo magari appunto la cura di alcune malattie, eh, solo la cosa. Quindi diciamo che in qualche modo la contrapposizione è sempre più forte. Quindi pensare, eh, cioè non so, mi viene un po', cioè, mi chiedo quale, quale sia un po' la, una possibile risposta, diciamo, diciamo a questo. Cioè non aver paura del, del, del futuro, della tecnologia, del, di quello che arriva. E però come fare a scardinare, diciamo, questo ampliarsi in maniera divergente del, delle, eh, diciamo degli squilibri che, che già ci sono. Grazie Domenica, è una domanda molto importante. Allora, innanzitutto informazione. Cioè, questa questa narrativa infantile, niente con te bambini, quindi dicevo infantica, questa narrativa ehm, non basata sulla conoscenza, che, ah, che importa della mia privacy, l'importante è che mi diverto con, eh, con, con Facebook, con, con Instagram. Cioè, Molta gente non sa davvero eh, a, il livello di, ehm, a quale livello eh, le proprie informazioni vengono non solo vendute e rivendute, ma anche usate. Eh, per esempio, è vero che magari la foto su Facebook potrebbe essere usata in quel modo, ma in teoria non è che viene usata proprio per identificare te, però attraverso il colore della pelle, il colore degli occhi, il, tutta un'altra serie di cose, vengono eventualmente create delle categorie per poi riconosce, riconoscere esseri umani, per, per esempio in, in casi di, per esempio di sorveglianza, un esempio che è stato usato è per esempio della popolazione islamica in Cina. Eh, ci sono tantissimi esempi, poi basati sul, eh, su magari il materiale che noi, senza sapere come viene usato, mettiamo poi in rete. Allora, eh, intanto regole, cioè nel senso che, ora, eh, Shuzana Zuboff lo chiama la, il, la, la honeymoon, il la luna di miele no? di questi vent'anni, assolut senza, senza assolutamente alcuna regola tra eh, per esempio Google e Facebook eh, con eh, per esempio in America, dove praticamente siamo ancora il far, far west, siamo ancora eh, l'Europa ha, eh, ha, ha iniziato a capire, quindi ci sono delle regole almeno migliori rispetto che agli Stati Uniti, ma qua davvero, eh, io racconto questa storia perché dà un po' l'idea del livello. Eh, nel 2012, penso fosse il 2012, ora, poi vado a controllare le date, ricevetti questa lettera poi in America da, eh, da una giurisdizione in California che mi diceva che ero parte di questa, qua ci si possono fare class action, cioè che molte persone che eh, sono legate a, un, a una problematica fanno un'accusa eh, contro qualcun altro insieme, in Italia non penso si possa fare, però mi arriva questa lettera che ero parte di questa class action eh, perché a quanto pare Facebook aveva usato delle mie immagini. Uh, però non ti, cioè, la lettera era bellissima infatti l'ho tenuta, devo trovata da qualche parte poi la, pubblich la pubblichiamo la lettera era ehm, molto probabilmente tu sei una tra ma poi tantissimi, tipo 20.000 persone di cui le immagini sono state usate ma non ti dicevano né se è sicura sta cosa e né come allora di ti dicevano anche se tu vuoi fare qualcosa contro Facebook o accetti questa class action o non c'è niente che puoi fare allora il curioso è vabbè accettiamo anche in realtà mh, è bello che uno possa avere altre opzioni, accetto. Dopo un anno mi arrivò questo assegno di 20 dollari che ho detto no, cioè da, da tenere perché questo appunto, è appunto storia. Poi alla fine ho detto, vabbè, poi me lo perdo, da 20 dollari mi compro due gelati. E, comunque 20 dollari non ti dicevano né appunto se il materiale era stato usato né come è stato usato e poi dicevano non puoi fare assolutamente più nulla a questo punto. For, eh, un po' di anni dopo, questo era tipo l'anno scorso, mi arriva un'altra lettera dello stesso tipo, stavolta era da Google, che avevo usato di nuovo le mie informazioni, e quindi di nuovo parte di class action, e di nuovo che potevo fare solo quello, e Stavolta ho detto, che cosa, che io non accetto sta class action. Per avermi 10 dollari che mi danno con Google, non la faccio, perché per me le regole sicuramente devono cambiare, cioè non è più possibile che davvero permettiamo, a livello nazionale, eh, ma non solo, di tante altre nazioni. Ripeto, l'Europa ha delle regole un po' migliori, che davvero tu non puoi sapere nulla, non hai alcun diritto, e poi ultimamente ancora un altro esempio ehm, di questi agreements, di questi contratti lunghissimi che tu devi sottoscrivere per poter accedere a qualsiasi piattaforma, che comunque dovrebbe essere un tuo diritto, perché ormai è un modo globale per connettersi, eh, tra cui YouTube io lo uso come canale educativo, in cui faccio tutti i miei video gratis, non metto assolutamente nessun eh, reclam, perché non credo in quella modalità di condividere educazione, e quindi ho messo che tutti questi video fossero creative commons, no reclame, eccetera. L'altra volta mi stavo guardando un video che devo dare ai miei studenti sulle studentesse e vedo che c'è più di reclam e ero rimasta sconvolta. Perché so che ho messo proprio non reclam. a controllare, avevano appena cambiato i sotto... le, le, le prescrizioni di questi contratti lunghissimi di YouTube, per cui adesso possono mettere qualsiasi reclam, tra l'altro tu non hai voce in capitolo, quindi può essere anche reclam offensivi, per cui tra l'altro erano alcuni reclam offensivi che io non avrei in alcun modo sottoposto alla visione delle persone che vogliono vedere il mio canale non posso fare assolutamente nulla e ora sto pensando di capire come muovere il mio materiale da questa, da questa piattaforma però cioè quando davvero diventa allora l'Italia ha un'esperienza interessante che è l'esperienza eh, per cui ho tutto nulla eh, quando davvero eh, no, quando l'Italia all'estero viene molto spesso viene, si pensa alla mafia ma questo, questo, questo è mafia cioè se tu mi dici ho il tutto nulla, o accetti che mi usi il mio materiale, le mie immagini, vendi tutto, mi metti il tutto, è tutto tuo, tutto tuo, io nulla, non posso manco sapere i miei diritti, non posso manco sapere a chi viene venduta le mie immagini, non posso manco sapere, questo, cioè, quando si parla di Italia di mafia, scusate ma questa è mafia, questo è l'atteggiamento mafioso, cioè ho tutto nulla, o così io sei fuori, allora per me è importante davvero ridefinire un attimino i termini qua, se io ti do tutti questi materiali gratuiti, tra l'altro gli utenti dovrebbero essere pagati, perché comunque questi materiali vengono venduti in vari, a, vari, a vari livelli. Però, ok, non vuoi eh, cioè, che, che ci sia più trasparenza, che ci, siano, che ci sia una visione... Allora, eh, all'America piace la nozione di democrazia, che sia una visione democratica, perché davvero questa non è democrazia. Quindi questo io dico, che da una parte sicuramente le regole de del gioco devono cambiare, è un gioco che non funziona più, è un gioco che non è, non è più divertente, eh, non, non funziona più quando capisci che è un gioco in cui... Tutto va da una parte e zero va dall'altra, non è un gioco, è ineguaglianza, è sopraffazione, è... è intolleranza, è ingiustizia. Quindi quel gioco lì non, non funziona più. Dall'altra conoscenza, cioè che, che, che si capisca davvero che cosa significa che non sia ha privacy, che, che il materiale viene venduto a cosa, cioè che si. Perché molta gente non, non sa davvero, dice vabbè ma alla fine non mi va a toccare, ma certo che ti va a toccare, tutto ti va a toccare, le informazioni che ricevi sono tutte collegate al fatto che le tue informazioni sono state vendute in precedenza, quindi quello che trovi in Google è già legato a quello che hai cercato in precedenza, eh, i reclami che trovi sono legati a quello che in teoria, cioè oh, è tutto legato alle informazioni che sono state già eh, vendute in precedenza legate a te. Dico solo per questo e poi basta, se qualcuno in questa discussione non ha non ha capito i termini, sappiate, io livello dell'America, in Italia e in Europa so che ci sono delle prescrizioni, sono delle regole diverse, ma comunque diciamo che per capirci, per esempio in America ogni persona che usa internet, eh, per le informazioni che eh, utilizza, che, che, che, per le digital traces, per le tracce digitali, per qualsiasi cosa, incluso quanto ci impieghi a uh, typing, a uh, fare in quei tasti, la tastiera, tutto, tutto, um, Diciamo che vai dai 100 dollari al 1000 dollari, o, o anche di più, il cioè, limite non c'è, ma quanto, quanto, le tue informazioni, qu quanto è il valore delle tue informazioni? Quanto è che viene pagato per accedere a queste informazioni tue, che tu non sei nemmeno di aver dato? Minimo non è meno di 100 dollari, non è meno di 100 dollari, eh, e non c'è limite. Eh, può essere migliaia di dollari, può essere... Quindi questo per capirci, cioè queste hanno valore economico è capitale. Allora, dato che eh, siamo le, il franco mh, bifo, lo chiama il cognitariato, no? Eh, cognitariato non è solo le persone accademiche che, che lavorano com, com, in precariato. cognitariato è tutte le persone che utilizzano internet, eh, mettendo tutte queste informazioni gratis, eh, e non è solo un cognitariato, non è solo legato all'intelletto, all, all è legato a tutto, alla voce, a, alla, alle immagini, a tutto. Quindi in questo senso ovviamente da una parte regole, regole del gioco, trasparenza. Se davvero si crede in questa nozione della democrazia, che poi ci sono altre nozioni che possiamo utilizzare, anarchia, ci sono tante altre, ma se in generale molta gente favorisce questa nozione, ma davvero applichiamola, che sia davvero allora una democrazia, non nel senso greco, che era solo un gruppo piccolino di gente, ma in un senso più esteso, però davvero parliamo di una cittadinanza digitale in cui io ho dei diritti, al momento non ho alcun diritto. E questo è problematico. Ok, <ride> il microfono è staccato. E no, dicevo verissimo e penso sia assolutamente il, il punto centrale insomma, di, di questo, cioè, su questo tema. La risposta è assolutamente... Uh, perfetta, direi. Uh, ecco ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Siamo andati anche un po', un po lunghi. Uh, ti farei solo un'ultimissima domanda, proprio risposta, diciamo, uh, molto breve per chiederti: allora, beh, innanzitutto, consiglio io per primo diciamo, il canale YouTube della professoressa Ferrando. Che, diciamo, per chi parla inglese, insomma, con dei video anche molto, molto brevi, didattici, insomma, eh, molto, molto, chiari. Insomma, spiegano un po' di, di cose, insomma, su diciamo, proprio per partire e approcciarsi, insomma, a questa diciamo, linea di pensiero filosofico. Eh, però, appunto, vorrei chiedere, oltre insomma, a questo, poi consiglio anche il libro, in particolare quello in inglese, che diciamo, appunto, è, è sviluppato, diciamo, secondo domande abbastanza puntuali, quindi diciamo probabilmente per chi parla lingua molto, molto comprensibile, anche da non, uh, studenti di, di filosofia con tre dottorati, <ride> di come dicevamo prima, eh, però vorrei chiedere appunto se magari posso suggerirci uno o due libri per chi volesse insomma, iniziare a introdursi a questo tema. Certo, Gian Domenico, grazie mille. Allora, io un libro che consiglio sempre è Il postumano di eh, Rosi Bredotti, è un libro molto interessante, non è solo un libro filosofico, è un libro molto legato anche alla politica, sociopolitico, quindi quello è sicuramente un libro prezioso, è stato pubblicato nel 2014, tradotto in italiano anche più o meno ai tempi da Angela Balsano, quello è un, è un libro che assolutamente consiglierei. Altri libri, un libro che non è mai stato tradotto è un libro che è già del 99, però è un libro comunque molto interessante, con una critica molto mh, estesa a questa visione un po' cibernetica del transumano, che era siamo, ehm, come siamo diventate o diventati postumani, postumani di Catherine Hayes, però non è mai stato tradotto, How did we become posthuman? Quello è anche un libro molto interessante. Comunque Catherine Hayes è un'altra... Eh, lei non è una filosofa comunque un'altra un intellettuale da tener conto in italiano non è stato tradotto molto io volevo tradurre i tempi il suo libro solo che c'erano delle questioni di copyright che erano eh, state acquistate da una casa editrice italiana e poi non è mai stato tradotto però ci sono altri libri suoi lei è un intellettuale molto interessante che assolutamente consiglio eh, e poi c'è anche tutto un panorama italiano per esempio in Italia io consiglierei sicuramente Roberto Marchesini che è un grande filosofo, proprio un Roberto è proprio un pioniere del postumanesimo. Io ricorderò sempre che ero ancora ai tempi dell'università e mi ricordo di, che vidi questo libro, Il, il postumano, in, in una vetrina. Io, io sono di Torino, studiavo a Torino, quindi era nelle, in una vetrina accanto al ai tempi Palazzo Nuovo. E mi ricordo che ehm, lo, lo lessi con grande, con grande gioia e, e poi divenne. Più in, più in là ebbi la, la gioia di conoscere Roberto, eh, collaboriamo da vari anni. Roberto è una mente eccellente, eccellente eccezionale, del, non solo italiana, ovviamente ora i suoi libri se non vengono anche stradotti in inglese, scrive anche in inglese, però sicuramente direi che eh, onorare eh, le menti, le grandi menti anche del, del, che sono state prodotte dal nostro territorio e, e Roberto è una, è un, è una, grande, una grande mente postumana di cui l'Italia ha l'onore di insomma, aver dato... La, la, la luce e le ali quindi sicuramente Roberto Marchesini eh, non solo il posto umano ma tantissimi altri libri che ha scritto lui molto lavora sul diciamo, una ondata post-antropocentrica Lui la, la, lavora molto sull'antispecismo sul eh, legato proprio all'umano in relazione al non umano delle specie non umane eh, però Roberto è sicuramente un grande, un grande pensatore non c'è l'audio c'è una tua intervista con lui sul canale, giusto? Esatto, sì, ci sono tre interviste, perché poi Roberto era venuto anche a YU durante una delle conferenze che organizziamo, che organizzavamo prima della pandemia, eh, comunque che organizzavamo che organizzeremo di nuovo sul posto umano, quindi anche le persone che ci ascoltano possono sempre venire e anche mandarci le loro proposte. E Roberto era venuto e quindi avevamo fatto anche delle interviste nel canale di Post Humans eh, sulle tre specifiche interviste con lui. Sì, quindi potete, quelli sono in italiano anche. Poi ci sono delle altre interviste in italiano anche con... Eh, con un'altra pensatrice molto interessante anche sulla eh, tematica, hanno fatto anche su, su, su, sulla tematica anche del postumanesimo in Francia. Ehm, quindi ci sono altre interviste anche in italiano sul canale posthumans. Quindi, eh, da considerare appunto, che, sì, il canale è in, italiano principalmente, è in inglese principalmente, ma è anche, ci sono anche interviste in italiano e anche in spagnolo quindi anche Orsola Rignani mh, è un'altra studiosa interessante del Postumano, con cui anche abbiamo fondato la Rete Italiana Postumana, eh, a cui aderiscono moltissime persone che si occupano di Postumano in Italia eh, e mh, a cui appunto se avete interesse potete aderire. Abbiamo in programma di, a, di fare una conferenza del 2022 eh, e poi abbiamo ogni sei mesi degli incontri virtuali in cui ci si aggiorna un pochino sul lavoro, ci si conosce, quindi quello anche lo trovate su, sotto Posthumans, eh, andando sotto network globali, e poi quella pagina sull'Italia è solo in italiano. Quindi il sito è in inglese, ma ci sono ogni pagina, poi che è legata a network diversi, sono poi nelle lingue specifiche. Quindi quello lì poi è in, in italiano. Chiaro. Perfetto. Allora abbiamo anche possibilità insomma, di approfondire, insomma, magari speriamo in futuro di di poterci anche vedere, insomma, come comincerete a fare gli incontri a New York, insomma, anche, cioè anche a Milano, insomma, spero che cominceremo presto, ma chissà che un giorno magari riusciremo anche la professoressa Ferrando con noi. Eh, niente, ti ringrazio ancora tantissimo per tutto il tempo che ci hai dedicato oggi pomeriggio e speriamo a presto, insomma. Grazie mille Gian Domenico a te, grazie per il, per il bellissimo lavoro che stai facendo e sicuramente quando poi in Italia facciamo un evento o mascherato sotto pandemia o, o post pandemia senza maschera eh, sul posto umano, fantastico, grazie mille Gian Domenico. Grazie.